Costanza Caracciolo incinta di Bobbo Vieri, lo scoop di chi. Bobbo Vieri papà, la velina Costanza Caracciolo è incinta. Altro che flirt estivo, la storia tra Bobbo Vieri e Costanza Caracciolo è più seria che mai. Tanto che. Come fa sapere il settimanale chi nel numero inedicola mercoledì 8 novembre, la coppia è in attesa di un figlio. Non si sa ancora se è un maschio o una femmina ma pare che il parto sia previsto per la primavera del 2018. Per il momento i diretti interessati non hanno ancora confermato la notizia ma è probabile che lo facciano nei prossimi giorni. Dunque, Costanza è riuscita a far mettere la testa a posto all'ex calciatore che, all'età di 44 anni, sta per diventare padre per la prima volta. A soli 27 anni, invece, l'ex velina bionda distrescia la notizia che, dopo la storia finita male con l'attore Primo Reggiani, ha ritrovato il sorriso accanto a Christian.